Ciao, sono Stefano Ferruggiara e ti do il mio personale benvenuto qui. Che cos'è questo portale? Questa è la pagina del corso Intelligenza Emotiva, Comunicativa e Social. Lascia che ti spieghi brevemente alcuni dettagli, poi tutte le informazioni le trovi facendo scroll qui in basso, ok? Ho deciso di realizzare questo corso che più che un corso è un percorso perché si tratterà di fare quattro appuntamenti insieme, quattro incontri online di due ore ciascuno dove tratterò personalmente alcuni argomenti che ritengo assolutamente fondamentali per permetterti di acquisire delle competenze davvero davvero uniche. Allora parleremo di comunicazione efficace, di intelligenza emotiva, di valutazione della credibilità e di social. Lascia che ti spieghi meglio. La comunicazione efficace perché? Perché pensa a quante volte ti è capitato di cercare di aiutare una persona ok? e anziché ottenere un grazie, ottenevi una pessima risposta. ok? Una persona, questa persona si arrabbiava magari con te, si irritava. Quante volte è capitato a noi la stessa cosa? Magari qualcuno ha tentato di aiutarci e aveva le migliori intenzioni eppure noi abbiamo avuto una pessima reazione nei suoi confronti o pensa a quante volte accadono fraintendimenti, discussioni inutili ok, in questo modulo in questo primo appuntamento ti spiegherò come puoi risolvere questo problema, come puoi comunicare in maniera più efficace e fare in modo che il tuo messaggio arrivi esattamente come tu desideri e come capire meglio gli altri. Nel secondo appuntamento parleremo di intelligenza emotiva, ossia la capacità di riconoscere le proprie e altre emozioni e saperle gestire nel modo corretto nelle relazioni okay? e per se stessi, perché credimi ci sono tantissime Situazioni in cui eh, non ci rendiamo conto di cosa stiamo provando e non riusciamo a leggere correttamente le emozioni altrui. Pensa che le emozioni accadano così velocemente che quando siamo in compagnia di una persona è più facile che si accorga prima quella persona di te, di che emozione stai provando. E saper riconoscere queste emozioni e saperle gestire può aiutarti tantissimo a capire meglio te stesso e a capire meglio le persone che hai davanti come il tuo partner e i tuoi figli. Okay. Il terzo argomento è molto particolare, è la valutazione della credibilità, un argomento che mi sta particolarmente a cuore ed è la capacità di saper riconoscere le menzogne. È una capacità davvero particolare e unica direi nel suo genere. Ma non parlo di scovare le menzogne, cioè dire ecco hai mentito, okay? si tratta più di riuscire a capire quando abbiamo davanti a una persona quando ci sta parlando se è completamente sincera se ci sta nascondendo qualcosa, oltre al fatto di capire se sta mentendo <ride> apertamente, ok? Perché spesso dietro a una menzogna, a un'informazione non data o che ci viene tenuta nascosta può esserci un disagio e questo può aiutarti a capire incredibilmente le persone a te care in particolar modo i tuoi figli e l'ultimo argomento è un argomento assolutamente attualissimo e visto anche le truffe che, che avvengono online e i pericoli che ci sono per te per la tua famiglia e per i tuoi figli ho intenzione di spiegarti come puoi usare i social in maniera più utile in base a quelli che sono i tuoi obiettivi e in maniera assolutamente sicura. Questo è il percorso. Al eh, altre due informazioni importanti, è un, un percorso che verrà fatto online, quindi utilizzando la piattaforma Zoom gratuitamente. Il percorso ha un costo davvero basso per iscriversi ed è solo 100 euro e possono entrare due persone, ok, per ogni accesso. E se vuoi puoi portare anche i tuoi figli, se sono maggiori di 16 anni e se sono in tua presenza. Che altro volevo dirti? Qui sotto trovi tutte le informazioni e trovi un bottone per poter Compilare un questionario perché, vedi, eh, per poter avere la massima presenza, preferisco chiederti quali sono i giorni e gli orari che preferisci, così da poter scegliere esattamente l'orario perfetto. Okay, quindi ti chiedo di compilare, cliccando sui bottoni che trovi qui sotto, quelli verdi, eh, il questionario che troverai, poche domandine. Chiederò il nome, il cognome, la tua mail, il tuo numero di cellulare per poterti ricontattare, per poi permetterti di iscriverti ufficialmente. Questa è una prenotazione che fai senza impegno, okay, perché i posti sono limitati per questo corso e poi ti arriverà un messaggino per poter confermare la tua presenza o meno. Spero di averti detto tutto quanto e spero di trovarti dall'altra parte. A presto! Tchau.